In questa domenica potremmo dire che il tema principale è l'interiorità, una interiorità che deve essere vissuta in pienezza e percepita anche esteriormente. Esteriorità, interiorità. L'esteriorità di Riti potremmo dire che non ci salva. Un rito eseguito perfettamente, magari ci può aiutarci, ci si rende liberi in un certo senso, perché ci tiene al sicuro dalle paure, ci fa entrare in una sorta di routine, del se sempre fatto così, come si dice talvolta anche nelle parrocchie, non si deve muovere un millimetro. La ritualità deve essere ripetuta, del resto anche la vita, la vita di ogni giorno, se vogliamo, è caratterizzata da queste ritualità. Quindi non è che in se stesso il rito debba essere condannato, non è che Gesù voglia condannare questo, condanna piuttosto la esteriorità del rito che non corrisponde all'interiorità. Perché gli scribi, i farisei che gli sono attorno lo condannano, lo denigrano lo accusano di indurre i suoi discepoli a non rispettare le tradizioni, la questione delle abluzioni prima dei pasti, addirittura c'erano ecco, rabbini che eh, anche in carcere se non avevano la possibilità di fare le abluzioni non si accostavano al cibo, piuttosto morivano di fame, dare importanza all'esteriorità, che cosa serve? È importante la nostra interiorità, il nostro rapporto con Dio, il rito dovrebbe avvicinarci a Dio e non allontanarci da Lui. E questo è il messaggio di Cristo, che è molto chiaro, lo, lo troviamo qui in tutta la sua pienezza, un'esecuzione asettica perfetta di un rito, di una liturgia, ci può portare certamente in avanti, ci può indurre, ci può ecco, eh, rendere migliori, certo, però Ecco, non è che questo basti, occorre interiorizzare i contenuti stessi del rito. Se noi facciamo riferimento alla liturgia, ricordo il vescovo Mariano Magrassi soleva dire dimmi come celebri ti dirò chi sei, ma non eh, diciamo riferendosi all'esteriorità della celebrazione, ma piuttosto al modo con cui ecco, i fedeli e il celebrante ecco, si rivolgono a Dio deve essere una celebrazione del cuore deve essere un rito vissuto con il cuore un rapporto con Dio che sia vissuto all'insegna della interiorità della intimità con lui un coinvolgimento emotivo, spirituale coinvolgimento del proprio cuore perché si preghi con il cuore perché si vive il rito così proprio con questo atteggiamento Beh, Don Tonino Bello diceva pure che la vita diventa culto gradita a Dio e posso dire, per averlo visto anche con i miei occhi, che lui stesso è diventato culto, gradito a Dio con la sua vita, fino all'ultimo ha partecipato al mistero pasquale di Cristo con la sua malattia, con la sua morte, con la sua continua immolazione. Ecco, e soleva dire anche riguardo alla vita comunitaria, alla parrocchia, cito testualmente, la parrocchia può essere il luogo dove ci si dimentica dei problemi del mondo, si sta bene insieme, si celebra una bella liturgia, ma dovrebbe essere soprattutto la fucina dove si alimentano le speranze. Ecco, se il rito non porta a questo, allora è vissuto in maniera esteriore, asettico, è un rito vissuto in maniera asettica che non cambia nulla nella vita. Ecco, facciamo tesoro di queste parole, allora anche di Don Tonino Bello, che ci aiutano a comprendere bene il messaggio di questa domenica. Buona domenica a tutti.